Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo sulla mia dashboard di PlayStation 4 per parlare di un argomento che è l'ultimo aggiornamento di Sony, quello che è stato fatto, il 5.55. Allora, in primis andiamo qui ragazzi, dove vi ho fatto vedere, e andiamo in dati del dispositivo. Allora, eh, fate sì che abbiate questo, spuntato solamente questo, solo dati di servizio ragazzi, e eh, non dati di servizio e dati aggiuntivi. Allora, cosa significa questo? Significa che dal primo maggio entrerà in vigore una legge che comunque mh, eh, tutte le compagnie devono adottare questa cosa e, e quindi eh, lo devono fare per forza. E quello che non diciamo non devono fare è condividere tutti i nostri dati i dati aggiuntivi ragazzi che in questo caso sono i dati di, di navigazione e tutte le altre cazzate varie comunque leggetevi bene queste informazioni sui dati del dispositivo allora che cosa significa? significa che la Sony andrà a condividere se noi spuntiamo la seconda opzione con terzi tutti i nostri dati per favorire le altre compagnie eh, alle pubblicità, a romperci i coglioni e tutto il resto Ma l'altra magagna della Sony ragazzi sta qui dove sono andato io adesso Allora andiamo prima nell'impostazione account e poi andiamo nel, nella personalizzazione Che sarebbe l'ultima voce ragazzi Allora noi qui non abbiamo avuto la possibilità di scegliere ma sony ci ha eh, imposto queste due cose allora i consigli per gli acquisti personalizzati e in più eh, annunci pubblicitari personalizzati allora io mi domando maledetta sony di merda ma che cazzo è che li vuole sti annunci io nemmeno su internet li voglio sti annunci cioè di adiblock pure su internet e te mi vieni a, a mettere queste cose de merda che io non voglio sul mio account allora qualcuno addirittura mormora ragazzi allora in primis i consigli per gli acquisti personalizzati levateli e questo è un consiglio che vi do perché sennò no vi modificherà tutto lo store poi andatevelo a leggere anche voi e eh, la seconda opzione ragazzi anche la seconda opzione toglietela allora qualcuno in giro mormora che in base a tutto quello che noi faremo nel, nel PSN, diciamo nel social di, di PlayStation Network, eh, potrebbero eh, addirittura addebitarci, scaricarci dei giochi, delle cose. Oddio, non mi sembra possibile questa cosa però comunque eh, c'è da stare in campana perché visto che Sony ci ha fatto parecchie merdate anche perché quella di nascondere quella opzione ragazzi, io sono andato a, a vedere queste opzioni, queste cose eh, me le sono trovate lì e sono nascoste perché dovete log, eh, diciamo, inserire una password per andare a vedere quelle cose allora io mi domando Sony di merda perché non me l'hai fatto vedere in primo piano quando ho fatto l'aggiornamento 4.55% comunque niente ragazzi io eh, lascio a voi tutte quante le deduzioni del caso eh, questo è il mio profilo chi mi vuole aggiungere mi aggiunga detto questo vi lascio un saluto Sony fai proprio schifo un saluto a tutti e al prossimo video